Ciao, come state? Tutto bene? Ah, ci ritroviamo per il nostro appuntamento consueto del martedì mattina alle 9.30 con i vinili, con la storia dei vinili e con le storie che ci sono legate dietro alle copertine. Beh, eh, per domani ho scelto tre vinili che in realtà vengono accomunati un po' dal colore della copertina, però hanno anche delle storie interessanti. Partiamo con i Fleetwood Mac, e questa è la loro uh, Rumors. E per poi passare invece ad altri due, eh, diciamo così, vinili uno di Bob Dylan e uno dei Genesis quindi andiamo nel cantautorato, andiamo indietro negli anni dove Bob Dylan parla eh, di treni e comunque di questa storia legata anche ai treni così come la copertina e poi in realtà, insomma, dobbiamo dire, la mia città è anche molto legata ai treni ma ve lo racconterò domani e poi questo, dei Genesis eh, che ha una copertina, mi porta nel mondo delle fiabe eh, anche con questi disegni particolari ma eh, sia fiabe recenti li Mangia Poco ma anche fiabe un po' mischiate andiamo anche indietro negli anni con una, un interno anche qui disegnato vicino a quelle che sono eh, i testi delle canzoni Bene, questo è quello un po che andremo domani a eh, raccontare, come sempre qui nel nostro appuntamento dedicato ai vinili. Lo so, sono mancata, non ho fatto un po' di vacanza, ma adesso ripartiamo, quindi domani alle 9.30 vi aspetto per raccontare queste ed altre storie. Ciao!